8 del mattino, 0 gradi e tanti lavori da fare. Significa solo una cosa ragazzi. Al Monza Pizza Bike Park c'è lo scavatore. Quindi è arrivata la bestia. È arrivata la bestia, vediamo se funziona. Siamo qui in montagna a fare i lavori. Il salto che vedete alle mie spalle è il cosiddetto salto del mulch È il salto che noi utilizziamo per provare le nuove evoluzioni A queste tre rampe, a queste distanze Ed è rimasto tale quale dal 2015 quando abbiamo costruito il parco. Dovete sapere che in realtà la terra non rimane uguale, identica negli anni Perché tra pioggia il peso stesso della terra Tutti i mucchi che mettete giù si abbassano piano piano Lentamente nel tempo si schiacciano ancora di più È successo per tutte le cose del parco, Ma in particolare è successo per il salto in mulch Perché è il salto che... Che copriamo di meno è quello che prende più acqua quindi si è abbassato a tal punto che ormai l'atterraggio è alto come le rampe cosa sbagliatissima nel door jump perché di solito l'atterraggio deve essere un po più alto delle rampe e voi direte ma perché devono essere più alti gli atterraggi perché immaginatevi la curva che si disegna quando si salta da prima su poi giù ovviamente se la parte di caduta è rilevante in un salto voi quando atterrerete prenderete una bella botta invece se avete tanta fase di salita e poca di caduta il salto rimane più sicuro diciamo perché avete comunque il tempo di fare le vostre evoluzioni in aria ma poi in fase di caduta c'è poco tempo per prendere velocità e per schiantarsi sul terreno Questo trucciolato di legno ha proprio la funzione di cuscino ammortizzante nel caso di caduta Non è che sia morbido eh, cadere sul mulch, se la ti risecca la ti risecca anche sul mulch Però è una via di mezzo tra airbag e salto di terra compatta praticamente questi ragazzi sono delle larve è pieno qua di una due facciamo vedere sono dei cagnotti In eh, faccia eh, eh, eh. Ah, Che schifo! Chiamo il WWF Sta lanciando i cagnotti sta, sta. Comunque Dentro il mulch Per chi non lo sapesse Sono sempre stati questi Vermozzi giganti Si riempiono di mulch Finché non esplode. In realtà non vi ho ancora spiegato Qual è il lavoro che Dobbiamo effettivamente fare Vi ho detto che dobbiamo alzare L'atterraggio del mulch Perché si è abbassato nel tempo Però in realtà Lo porteremo avanti Lo porteremo a livello Con l'atterraggio Della linea grossa Quando si atterrava adesso C'era il problema che Ogni tanto si andava a sbattere contro questa parete. Ecco, vogliamo metterlo a livello con questo in modo tale che così non c'è più questo problema. Allora, ragazzi, è arrivato lo scalatore. C'è salito Mauro e incominciamo a lavorare di brutto. I belong, I belong to you. Vai neve! Tira giù il castello! I belong, I belong to you. Ecco a voi ragazzi cosa rimane del bonerlog. Tranquilli lo ricostruiamo un nuovo di zecca. Però più avanti. Ah, carichiamo l'alboreto allora. No. No. No. No. Doppia travata. No. Alcune travi ragazzi le teniamo di scorta perché non erano appoggiate a terra E vi sarete chiesti dove prendiamo la terra per alzare appunto l'atterraggio Ecco il vecchio quarter che ormai era distrutto e l'avevamo anche smontato da un po' Tutta questa terra la utilizzeremo per alzare il mulch, ingrandire tutto l'atterraggio Fare un bel atterraggio safe di quelli proprio che ci piacciono Aspetta che ti aiuto Adesso l'alboreto provasse uno dei suoi fenomenali 360 Come è terrestre un 360 qua Oh shit Oh my god, oh my god sì, che io. <ride> Svenuto Aveva un'aria diversa stamattina nella giornata di oggi praticamente il Mauro ha spostato con grigio tutta la terra che c'era sul quarter qui. Ancora da spostare, ancora bisogna lavorare. Però dopo una giornata siamo già a buon punto, devo dire. Soddisfatto e rimborsato. Ma, ma mai rimborsato niente nessuno, quindi <ride> deve essere soddisfatto per forza, non so te. Secondo giorno al park, diamo la forma all'atterraggio. Powerful in realtà Mauro non è mai apparso così tanto sul mio canale, ma per chi mi conosce dagli albori sa che io e Mauro siamo stati fedeli compagni di riding per un sacco di tempo. Anzi in realtà è proprio grazie a Mauro e alla compagnia con cui giravo allora che ho potuto iniziare a viaggiare e vedere i primi bike park. E io e Mauro eravamo quelli salterini nel gruppo perché tutti gli altri facevano DH, un po' freeride, giravano in bike park, però io e Mauro, trick, cartelle, secche... Girando con Mauro ho proprio imparato a provare i trick direttamente sul duro e fare della caduta non solo una cosa sbagliata ma in realtà anche quasi un divertimento. Eh, vuoi prendere il sole. Hai qualcosa da dire al tuo pubblico? Eh, eh, eh. Siccome in tantissimi mi chiedete consulenze sulla costruzione di nuovi bike park o rampe Però io non ho assolutamente tempo di fare anche questo Ragazzi il buon Maurello è proprio specializzato in questa cosa Quindi se avete bisogno di un professionista che vi faccia il lavoro Vi lascio in descrizione tutti i riferimenti di Mauro e della sua nuova pagina Massive Construction ah, nel frattempo è venuto buio anche in questo secondo giorno di lavori Siamo veramente a buon punto la posizione dei salti rispetto a come era prima è cambiata ovviamente. Adesso tutto sulla destra abbiamo il mulch grosso, mulch piccolo in centro e bonerlo sempre tutto a sinistra. Gli scarponcini per andare in bici è la cosa più scomoda della terra. è buono è buono è bello è bello bello il piano è il problema per adesso c'è tutto il pianetto che è proprio abbiamo fatto la barriera di contenimento giunto quel momento di far diventare un piano il park ragazzi siamo alla parte di finitura abbiamo quasi concluso tutto qui sto facendo il fianco dell'atterraggio qui abbiamo un nev che con la jeep ci sta schiacciando tutto è la svolta del monza pizza la svolta Anche a mettere l'erba sintetica dopo questa giornata lunghissima di lavoro, tre giorni per prendere e modificare completamente il mulch. Eh, Mauro, sei soddisfatto? Yes. Yes. Yes, I am. Yes. Yeah. Buongiorno. Buongiorno. Non l'ho fatto entrare in park apposta. No, ragazzi. no, no. L'ho bloccato fermo. qua. C'era il bodyguard. bodyguard C'era il bodyguard che, che mi ha bloccato. Segui ah, me. Quando hai montato la bici, dove cazzo sei? Aiuto. Ma che vai voi? Eh non lo so, mi hai fatto salire dritto Un po' più avanti, un po' più avanti Sei pronto? Apri Baby quella madonna zio cane sì? Complimenti sti gran cazzo. Sì. gran cazzi Mi viene quasi voglia proprio di cartellare Di infilarmi sì, di testa dentro Oggi giorno di testa ragazzi finalmente siamo protezionati Testo ufficiale col mulch perché noi alla fine abbiamo provato per adesso senza mulch su. Ah dai, trenino di, di apertura sul piccolo almeno Sì, oh, va bene Invece like adesso si va sul grosso, ma anche lì subito 3-6? 3 alla prima lo devo fare, eh, è soltanto che devo, devo pedalare bene forte perché è lento lì sotto. Buono, è molle il piano di brutto, ma però è bello eh, come è la prima volta? Guardate che vi avviso il piano è veramente rallenta tanto. Fidati dai, una e una in piano decise. Uh, ma che non c'è solo il tipo di film? Oh la madonna, ma dai, E arriva Quello giusto, quello piccolo a destra? Parti senza, peda senza pedalare, come Ponto prima Oh, un sono di là. Si, sì, sì. di là. Uh, uh, e niente, muti! E niente, muti! E niente, muti! E niente, Ah, c'è anche morto. No Cioè, eh, <ride> sì, si è bloccato il c'è il mulcio che gli ha accanto così. Ringraziamo il Malci, grazie Malci. Oh, Biggy that hated di merda. Oh. <ride> Parere sul Mulci, allora io devo dirti: Piccolo il trick era bello, è stato bravo sì. e, e bravo. Te stai gasando sempre di più. <ride> Però lo sapevo <ride> <ride> <ride> <ride> primo flip sul Mulci grande della storia del nuovo Mulci grande, <ride> eccolo, eccolo. Eeeh, è stato inaugurato. Hai tagliato il nastro, Mauro. E non è più, giù. Il grosso è migliorato tanto eh. Pertanto è, sì. è diventato più grosso. Però è più safe ancora. Devo provare il transferino là, non è piccolo eh. È, è lungo eh, non è piccolissimo eh. Si è allungato in realtà il bastardo. È lungo, è lungo <ride> Forse un pelino troppo corto così Ma in realtà quando c'era il landing più indietro Perché ovviamente con i lavori l'abbiamo spostato avanti Si arrivava a fare il transfer Adesso mi aspettavo di sì invece e no Può essere anche che si è bagnato lì in mezzo e si arriva un po' piano Quindi magari quando è un po' più asciutto si può riprovare Però a lungo ragazzi, non è per niente facile Però meno male perché così non è che c'è tutto subito Avete la pappa pronta, mi spiace Vabbè ragazzi, io direi che eh, questo video l'abbiamo già tirato tanto in lungo È quattro giorni che filmo per il rifacimento di questo mulch Direi che è venuto veramente fighissimo Sono super soddisfatto e veramente un grazie enorme a Mauro Che è incredibile, ha mosso tutto benissimo in quattro giorni Una quantità di terra spaventosa Ha fatto il lavoro perfetto Meglio di così, adesso è super safe. Possiamo sendare un botto di trick. Speriamo soltanto che si asciughi un po' durante questo inverno. Se vediamo, Anu, Proximal video. Ciao, io non sono in difficoltà come il master. Anzi, Baby girl, my pop and I like me too. No roof on my top and my through Hide on the piano, don't stop, she don't go feed you. I've been all on my grind, so why I need you Baby girl love my body.